Ho un grosso peso polmoni. sui polmoni. Ogni giorno ogni lo giorno sento un po' di più. Lo sento di più. Stringe caldo fino in gola. Stringe caldo. Fino in gola. Mi corrode. Mi corrode. Ad ogni, bacio. Ad ogni bacio. È un inganno. Un inganno. Che Sporca il respiro. Sporca il respiro. Una maledizione che marcisce i denti. Una maledizione che marcisce i denti. E lentamente. lentamente fiamma dopo fiamma, fiamma. Consuma il tempo. Fiamma dopo fiamma, consuma il tempo. Spegne il cuore. Spegne il cuore. Non voglio essere uno schiavo. Voglio essere uno schiavo. Non voglio morire avvolto nel grigio. Non voglio morire. Non voglio morire. Con l'aria imbrattata le dita ingiallite, ingiallite a seccarmi le labbra sulle, le bugie, labbra sulle bugie, le tue bugie che scivolano, che scivolano sulle bugie. da una scatola elegante una scatola elegante. è un inganno una dopo l'altra bruciano una e il, il loro veleno è la tua stessa paura quella che scambi con la tua vita sperando di vivere ogni giorno un po' di più.